A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati con l'appuntamento mensile con i webinar di IG. E questa sera si parlerà di estensioni, ritracciamenti, target, confluenze, quindi eh, un sacco di cose interessanti. Parleremo di Fibonacci. Leonardo Pisano, detto Fibonacci, e, e faremo esempi pratici sui grafici. Ovviamente guarderemo un po' come eh, noi di Airforex andiamo a utilizzare questo tipo di strumento per calcolare le percentuali di eh, alcune eh, dinamiche di prezzo che, che avvengono in modo ricorrente e quindi argomento interessantissimo questa sera Ovviamente c'è la chat, quindi qualora vogliate porre alcune domande non ci sono assolutamente problemi, anzi fa solo che piacere. E io ovviamente vi presenterò un attimo quello che sarà, quello che è il tema del, del webinar, eh, ma soprattutto eh, cercherò insomma di eh, farvi entrare un po' nella dinamica di come, utilizzo questo, come utilizziamo questo Fibonacci. Allora vi ricordo intanto che se ancora siete, come dire, eh, non, non siete stati, non siete dentro eh, il nostro eh, evento, eccolo qua, andate sul sito earforex.com trovate il in home page trovate la possibilità di iscrivervi al price action trading day 2023 lo facciamo una volta all'anno lo facciamo sempre tra marzo ed aprile quest'anno cade proprio il 25 di marzo quindi un sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30 quindi abbastanza facile un po per tutti anche per chi lavora durante il giorno lo abbiamo ovviamente scelto per questo motivo nella pagina trovate i temi che verranno affrontati quindi sicuramente tematiche molto interessanti da un punto di vista proprio tecnico del trading e poi dopo qualche giorno il mercoledì faremo un webinar esclusivo dedicato anche al mindset del price action trader quindi praticamente ci sarà sia il corso di quattro ore dedicato più che altro ai grafici e poi ci sarà un'oretta, un'oretta e mezza circa qualche giorno dopo vi daremo il link poi successivamente a un ulteriore approfondimento però quello legato più alla parte diciamo di approccio mentale comportamentale al trading quindi iscrivetevi che siamo già un bel po' e eh, tra un po' ci sarà questo evento tra una decina di giorni esattamente va bene? bene bene ehm... allora io a questo punto direi che Salutiamo un po' tutti, vedo che state entrando tutti nel, nella stanza, quindi stiamo aumentando di, di numero. Molto bene. Io inizio a parlarvi di questo, questo, personaggio, eh? questo personaggio che si chiama eh, Leonardo Pisano Fibonacci. Uh, un matematico che ha vissuto uh, tra il XII e il XIII secolo e ha sviluppato diciamo, una progressione di numeri, che uh, poi ci si è accorti che uh, diciamo, è ricorrente in moltissimi schemi, proprio, in, in moltissime cose mh, a livello proprio di vita quotidiana. Uh, la progressione di Fibonacci, di numeri di Fibonacci, si ottiene. Sempre sommando gli ultimi due valori, quindi si parte da 0 e 1 e si sommano, quindi 0 più 1 vuol dire che il terzo elemento è ancora 1, poi 2, eh, 1 più 1, poi ancora 3, eh, 1 più 2, 5, 2 più 3, poi cosa c'è? L'8, 3 più 5 e via dicendo. 5 mm? più 8, quindi 13 e via dicendo. Quindi è proprio eh, così. Fino ad arrivare cioè fino all'infinito quindi non c'è una fine questa progressione di numeri di Fibonacci che appunto, ripeto ehm, si, so, eh, si ottiene sommando gli ultimi due valori che si hanno eh, quindi eravamo arrivati a 13 e prima c'era l'8 13 più 8 cosa fa? 21 quindi 21 è l'altro numero e via dicendo eh, crea appunto questa progressione che Stata sviluppata diciamo da eh, questo eh, questo matematico e, e un'altra cosa molto importante che adesso vedremo è eh, questa che rappresenta diciamo un pochino quella che è, è lo schema di progressione di Fibonacci è il numero eh, aureo 0,618 il numero aureo 0,61,8 eh, come è costruito, come si ottiene? Allora, se noi dividiamo qualsiasi numero della serie di Fibonacci per il successivo, si otterrà sempre circa 0,61,8. Ok? Quindi 34 diviso 55 0,61,8, 89 diviso 144 0,61,8 e via dicendo. Questo 0,61,8 numero aureo è uno dei numeri che vedremo spesso, questo 618 lo vedremo spesso eh, qui eh, sulle nostre su quello che andremo a, no, a, a vedere eh, sulle estensioni principalmente ma non solo anche sul pullback sui tracciamenti ma soprattutto sulle estensioni dove eh, due estensioni che hanno eh, come numeri finali 618 saranno le due estensioni che noi eh, diciamo riteniamo più, più interessanti e spesso confluenti con azione del prezzo con aree di interesse e quindi diciamo eh, assolutamente insomma un qualcosa di molto interessante mm? allora eh, intanto saluto un po' tutti vedo che eh, Tiziano chiede eh, in linea o dove grazie cosa vuol dire in linea non, non ho capito se puoi spiegarti meglio Tiziano eh, Vincenzo dice c'è chi dice che la sequenza di Fibonacci sia stata scoperta da matematici indiani ma Fibonacci ne ha fatto uno studio approfondito ma sì ci sta ci sta ci sono varie situazioni io uh, ovviamente mh, vado qua poi sapete che uh, alla fine che si chiami Fibonacci o che si chiami altro noi poi lo utilizziamo nel trading ed è quello l'importante però ci sta quello che dice anche uh, Vincenzo insomma eh, che anzi è possibile eh? poi tutto parte magari anche da prima magari prima degli indiani c'era qualcun altro chissà E però insomma ecco Fibonacci sicuramente l'ha approfondito e quindi da qui noi eh, partiamo diciamo e lo vediamo tra l'altro eh, le sequenze di numeri di Fibonacci eh, sono non so se avete mai visto quegli schemi del corpo umano eh, dove eh, ritornano anche lì nelle dimensioni delle gambe eh, no? eh, delle, delle braccia eh, una serie praticamente di, delle dita no? della mano delle, di qualsiasi della testa no? eh, ritorna sempre la sequenza di fibonacci ma anche in natura eh, in qualsiasi altra mh, altra mh, altra come dire Dinamica che si nota in natura, altra qualsiasi altra cosa che eh, si nota in natura, eh, spesso ritorna la sequenza eh, di Fibonacci. Quindi, eh, adesso io non, non voglio fare un corso approfondito su Fibonacci perché ci vorrebbero almeno tre, tre orette minimo: 3-4 ore. Eh, però, tra l'altro, nel Platinum noi abbiamo eh, dei, dei video approfonditi dedicati a questo che aveva fatto, avevamo fatto con Antonio ancora qualche anno fa, quindi al massimo insomma, li potete vedere, per chi è Platinum o per chi vorrà diventare Platinum, eh, però mh, ecco, la mia idea era solo farvi una brevissima introduzione sul fatto che questi unici Fibonacci sono ovunque e anche nei mercati dove comunque eh, i, eh, come dire, i, movimenti di prezzo sono qualcosa di naturale, di umano, eh, riscontra una certa come dire mh, eh, frequenza una certa ricorrenza di questi numeri ok uh. bene andiamo sui grafici e eh, vi inizio a spiegare come io vado a vedere capire come andare a utilizzare questi grafici allora guardate io eh, ho questi livelli scusate io ho preso qui l'oro, ce l'avevo prima, non ho, non ho, eh, andrò con voi a fare un'analisi di questo trend short, di questo trend long e insieme andrò a vedere, andremo a vedere che cosa. Eh, come posso andarlo a studiare, come si può poi sviluppare un'operatività attraverso questi, questi livelli. Fate conto che io non mi sono preparato la lezione sull'oro, quindi ho l'oro qui, lo prendo e insieme li guardiamo, hm? credetemi. Allora, la prima cosa da fare, la prima cosa che io vado a, diciamo, uh, a vedere um, quando uh, sono davanti a un grafico è c'è un trend, non c'è un trend, se c'è un trend capire questo trend fin dove può ritracciare. Quindi, se io adesso mi ritrovo in questa situazione qui, guardate un po', Proprio prendo da qua, vedo che c'è una tendenza rialzista, minimo-massimo. Vedete? Minimo-massimo. Questo massimo crea una pin bar, ok? Una Pinocchio bar. Questo minimo e massimo, quindi, per me è la prima leg, la prima gamba rialzista che noi troviamo sul mercato, ok? Questo minimo-massimo. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è, se io vado a disegnare, quindi devo sempre conoscere come si disegnano gli swing. Io qui ne ho parlato un milione di volte, quindi oggi parlerò di swing in maniera un po' più disinvolta. Se volete approfondire gli swing nel mio canale YouTube, li trovate, trovate dei video. Eh, probabilmente ne ho fatti anche sul canale di G. Comunque, insomma, se volete approfondire questo discorso, c'è il nostro sito. Gli swing sono appunto i punti di minimo, massimo importante che creano eh, un, un rimbalzo, diciamo, no? creano un movimento poi opposto al minimo o al massimo di swing ecco che se io vado a mh, prendere questa gamba e quindi inizio a prendere il mio Fibonacci la prima cosa da fare è capisco cerco di capire dove, dove questa gamba può avere una fine, e un inizio eccolo qua guardate un po' quindi io vado a disegnare questo questa è la ProRealTime di IG la piattaforma advanced di IG che consiglio a tutti perché è molto buona. Eccolo qua: minimo, massimo. Minimo, massimo. Allora andiamo a vedere che intanto che livelli sono. Oh, eccoli qua. Allora, io i livelli che eh, disegno principali sono quelli che vedete scritti qui. Tutti questi sono il 21,4, il 38,2, il 50, 61 e 8, 161 e 8, 261 8, 423, 2, 139, 211 e 8, 342 7. Eh, Nel vostro Fibonacci probabilmente non ci sono tutti o sono leggermente diversi. Ecco, io utilizzo questi, ok? Questi numeri qua. Ok che tra l'altro eh, uh, sono livelli, alcuni di questi, che ha studiato il mio collega di Airforex Antonio Izzi negli anni. Quindi utilizziamo questi, okay? alcuni sono identici, alcuni sono leggermente differenti. Uh, il 21,4% in realtà viene utilizzato al contrario, cioè è come se fosse il 78,6% è che per che mi si formi il livello che voglio vedere io bisogna scrivere 21.4 proprio per vedere l'ultimo eh, come dire estremo punto di massimo ritracciamento quindi detto questo e avendo visto questo quindi tutti i livelli di eh, sia di estensione che di ritracciamento eccoli qua e fate conto che i livelli di ritracciamento saranno principalmente questi qui Quindi 78,6, 21,4, 38,2, 50, 61,8, questi qui sono i principali livelli di ritracciamento. Gli altri, questi, sono i livelli di estensione, questi pullback, quindi ritracciamento, questi qui estensione. Mm? Bene, andiamo a vedere un po'. Eccoci qua. Allora 0100, quindi io la prima volta che vedo una cosa del genere, no? una gamba di questo tipo, eh, sicuramente una delle cose che faccio è quello di vedere dove possono essere i punti di ritracciamento. Ok? Quindi eh, dove sono i primi punti di ritracciamento? Quali sono i punti più importanti di ritracciamento? Questi che vedete qui. 38,2 sarebbe il 61,8, ovviamente visto qui è 61,8, ma se io calcolo qua da qui a qui. 0100 quando torna è un ritracciamento del 38,2 non del 618. Fatto se io faccio 0100 se sono qua, qua è 100, se torno indietro, no? Eh, qui sarà il, il, 30, il, 30, il 40, 38% di questa gamba, no? Non il 60, il 60 è più qui è verso la fine. Però ovviamente quando si va a disegnare lui ti calcola il 61, poi alla fine Cambia poco eh, 61,832. l'importante è che capiamo che queste tre zone sono le zone diciamo, più importanti. Poi c'è l'ultima che può essere importantissima che è il 78,6 che spesso se viene poi rotta al ribasso eh, diciamo che conferma in modo totale che il mercato probabilmente non ne ha più no? nel ritracciamento. Comunque non voglio essere troppo complicato. Allora, questo, quindi quando io mi trovo in una situazione del genere che eh, ho una gamba chiara, dopo magari ne vediamo altri esempi, quindi una leg chiara di rialzo in questo caso, o di ribasso, poi la vedremo magari con questa, no? Eh, la cosa che si va a prendere è questa e quindi si nota i punti dove lui potrebbe ritracciare. Quindi partiamo dal presupposto che a volte voi, io noto, che mi fate questo, eh, questa mi dite così, no? Cioè stiamo, c'è un mercato in trend e, e mi dite, va io adesso compro, e, co e si compra sui massimi. No, non va bene così, ok? Non va bene così. Eh, noi dobbiamo fare questo e aspettare poi che il mercato swinghi e pull back per poi ripartire. Quindi io voglio sempre un mercato che riossigeni. Se io faccio 0-100 da qui a qui, è ovvio che la percentuale da qui a qui c'è un 38,2%, un 50%, un 61,8%, un 78,6%. Ok? Diciamo che il 50%, che è la linea mediana diciamo 0-100, è sempre un'area molto molto importante, che spesso confluisce con no, eh, dei livelli mh, importanti di, di ritorno, long nel caso long, short nel caso short. Ok? Quindi massimo-minimo, qui si viene a creare questo. C'è una cosa da dire qui però, a parte il fatto che qui non ho poi segnali di riacquisto, quindi ho bisogno sempre di avere dei segnali del mio piano di trade di riacquisto, anche se questo è un weekly ed è, sapete, il mio time frame di riferimento principale, la mia bussola, quindi vado sempre a fare principalmente queste dinamiche qui, le vado a fare principalmente sempre sul weekly per avere la tendenza di fondo, per avere i ritracciamenti più importanti, le stessere più importanti. Poi vedremo come si può andare sul daily e nel breve trovare degli spunti proprio sui eh, trigger di target, ma adesso lo vedremo pian piano. Quindi nel momento in cui faccio questo trovo dei punti di, eh, come dire, di riacquisto che sono poi dove lui si è appoggiato, guardate un po', 50%. Mh? In realtà, però, cosa notiamo qui? Se apriamo un po' la nostra, oh, la nostra view, noteremo che l'area dove lui è andato a sbattere, formando questa pin bar sul weekly, era un'area di cosa? Di vendita. Questo è un livello chiave. Quindi sono le classiche zone che io tante volte vi ho fatto dei, dei corsi, degli webinar dal 2010 che li faccio, e ne farò ancora dedicato ai livelli invece di prezzo che è importantissimo quindi nel momento in cui ho minimo massimo questo arriva e sul livello chiave mi forma un segnale in questo caso di ribasso questa è una pin bar ribassista è ovvio che io segno qua 0 e vedo dove in effetti eh, il grafico del gold mi può dire che lui si può fermare in effetti si è fermato tra l'altro un'area di confluenza tra zone di prezzo importanti ma starò attento a comprare uno perché qui non ho neanche segnali long e due perché livello chiave di vendita confluente con pin bar segnale assolutamente super tra l'altro in grande volatilità questo vedete come si nota è assolutamente un mega trigger quindi che cosa si fa senza farvi troppa confusione tiro via un attimo questi io cosa faccio vado solitamente a prendere il trigger, quindi il mio segnale, e vado a disegnare i livelli di estensione del trigger e di ritracciamento anche. Eh? Eccoli qua. Vado a segnare queste aree, questi livelli. Poi cosa noto? Quindi inizialmente mi si forma, facciamo un esempio, noi, io sono partito da questa leg, non vedo il grafico successivamente, eh? questo è la, era una cosa che non vi ho detto ma io adesso sto facendo come se io non vedessi quello che c'è successivamente quindi la prima cosa da fare è questa mi si forma questa, ovviamente guardo anche dove può ritracciare dove può arrivare, ok? successivamente, guardate cosa succede il giorno dopo si forma, cioè la settimana dopo si forma questa barra che poi recupera quindi fa la barra rossa e poi ci recupera quindi di base, sapete io cosa potrei fare anche? potrei andare a disegnare la leg, guardate un po', tac, quindi ritorno e ve lo faccio rivedere. Quando c'è una leg chiara, massimo e minimo, allora inizialmente io ho questo e quindi disegno l'estensione del, del trigger, ma poi guardate che si, si continua, quindi c'è una leg continuativa fin quando lui non si ferma fa la barra verde, quindi recupera long, quindi io cosa faccio? Posso andare a disegnare massimo e minimo della gamba long finché lui non si ferma, vuol dire, Mini, massimo, minimo, finché non si ferma, poi si ferma, perché poi recupera, fa la barra verde, ok? Guardate cosa succede, succede che lui poi ritraccia, addirittura questa candela qui, mi va anche a violare nuovamente i minimi, poi ritraccia e guardate dove va? Sempre nella zona chiamata zona di pullback, cioè la zona che va da 61,8, che sarebbe il 38,2 del ritracciamento da qui, al 61,8, che, che qui viene scritto 38,2, ma non cambia nulla. Quindi questa qui è la zona di pullback, 50%, e questo è un po' l'andamento. Quindi, prima di tutto disegno la leg che vedo nella direzione del trend. Se c'è un segnale, un trigger, sul livello chiave, importante, dopo un'estensione, adesso vedremo a vari esempi, vado a disegnare la, eh, il Fibonacci, sia in estensione, quindi tutto quanto, sia estensione che pullback, del trigger se nel trigger poi il mercato continua e mostra una leg quindi mostra una gamba 0-100 continua finché non si ferma io posso disegnare tutta quella leg e ogni volta io andrò a disegnare le mie estensioni i miei ritracciamenti sulle gambe sulle leg perché sulle leg sono i ritracciamenti e le estensioni migliori quelli più affidabili soprattutto se li andate a disegnare dove? su un grafico weekly o addirittura mensile, ma il weekly lo ritengo, anco, lo ritengo ancora più affidabile, e vi assicuro che io il weekly lo trado da sempre. Qualcuno qua vedo che mi conosce da tempo, e, e sa insomma che ho sempre fatto grafici weekly e daily, weekly per la bussola, quindi avendo la bussola, il weekly, io noto questo, quindi ritornando a noi, ovviamente se avete delle domande chiedete, non fatevi problemi perché posso capire, il mio trading non è un trading, eh, no, 1 ah, più 1 più 1 fa 3, benissimo, no, 1 più 1 più 1 e poi vediamo, ok, quindi vi devo ovviamente eh, cercare di farvi capire con dei giusti esempi, ma se, stando sul pratico e sul semplice, altrimenti diventa difficile. Guardiamo cos'è successo, guardiamo cos'è successo ragazzi, allora, Andando a disegnare la leg appunto della pin bar che faceva la inversione, eh, quindi prima pin bar, poi vediamo che fa una continuazione, quindi disegniamo, cambiamo la settimana dopo, lo cambiamo, ok? Non, non è un problema. Quindi 0, 100, questa è la zona dove potrebbe avvenire l'inversione. Quindi io se trovo una pin bar così, contro il trend, magari decido di non venderla qui, ma di venderla quando? Quando lui fa un 1, fa un 2, fa un 3 e sul 3 disegna un nostro trigger. Questo che trigger è? Dai, Quello, que, quelli di voi che sono un po' più ferrati sulla price action di Airforex. Questo che, che, che, che trigger è? Dai, dai. Non è tanto simple, dice Leonora: non ho mai capito Fibonacci, siamo qua apposta. Il non ho mai... Eh, no, è come dice... Qualcuno dice inizia ad andare in palestra magari a 50 anni, eh, ma non ho mai fatto sport, beh inizia, cioè non, non è un problema, no? l'importante è cominciare a farlo in maniera seria, quindi siamo qua apposta, Leonora. Eleonora, eh, doppio massimo lower close, bravo Carlo, bravo Simone e bravo anche Stefano, tutti e tre super platinati, bravi, questo è un doppio massimo lower close, quindi cos'è successo? Non vendo sul trigger short, perché avevo la gamba long, qui potrebbe ritornare i long, quindi io addirittura qui potrei aspettare un long, ovviamente con molta attenzione, perché qui c'è un livello chiave, una, una pin bar. Addirittura se disegniamo poi la gamba, senza vendere qui, che poi è rischioso, perché siamo su un contro trend, potrebbe ripartire, io cosa faccio? Eccolo qua. Aspetto la gamba, lui ritraccia, ci fa il trigger e da qui possiamo iniziare a essere venditori. Vendendo direttamente su weekly o attendendo delle conferme su daily nelle giornate successive, come al solito insomma, quello che dico sempre. Guardate poi cosa succede, guardate cosa succede, la gamba che viene disegnata a 0-100, guardate dove porta i livelli successivi, prima vi ho parlato del, 160, del, 6, del 618 e vi ho detto che due delle estensioni maggiori la 161.8 e la 261.8 sono le più importanti spesso, come il 61.8, che in questo caso sarebbe il 38.2, perché abbiamo detto che il ritracciamento da qui è 30, 40, 50, 60 di ritracciamento, no? È, anche questa è una delle più importanti. Ma adesso voglio parlarvi delle estensioni. Guardate cosa succede, il mercato va a prendersi direttamente al millimetro il, il 161.8, era anche un livello abbastanza importante di prezzo qui poi guardate qui rimbalza poi ancora giù e guardate dove va livello di prezzo livello 211.8 e qui ritraccia poi dove guardate dove ritraccia sull'ex livello di minimo e dove sull'ex livello 161.8 e poi ancora ritorna qui rompe guardate dove va a un millimetro dal 261.8 anche a livello di prezzo che ho segnato qua avete capito adesso io vi posso aprire io qua non ho, non ho preparato nulla ragazzi su questo grafico io vi posso prendere altri 100 grafici stare qui fino a domattina alle 6 e voi vedrete quante confluenze ci sono andando a disegnare le gambe i ritracciamenti i nostri trigger e le estensioni e i livelli dove il mercato poi si ferma il mercato dove si ferma, a quei livelli lì, sono i nostri target, spesso, o comunque sono punti dove noi possiamo decidere con tutta tranquillità, visto che abbiamo un weekly, un daily, di prendere profitto, di chiudere mezza posizione, di incrementare, di attendere, di andare a break even, di fare insomma una gestione attiva, ok? Anche di inserire un target, no? Cioè, assolutamente, ma inserito un target quindi queste sono situazioni molto interessanti andiamo a vedere quindi cosa succede quindi io ho già dei target, io quando disegno una cosa del genere sono qua e vado a tradare facciamo un esempio, tradiamo direttamente il weekly e vado a prendere questa il mio target iniziale qual è? non è questo ovviamente ma non è neanche questo, probabilmente qual è? quest'area qui se poi questa confluisce con la zona precedente io andrò a cercare di prendere profitto su quest'area ok? ci siamo? e poi successivamente andiamo a vedere poi cosa succede guardiamo bene, guardiamo bene mi piace vedere questo grafico che ha i vari ritracciamenti guardate poi, io posso andare a fare che cosa? A disegnare anche questa di gamba vedete che questa è una gamba 0-100 non ha mai swing parte dal massimo e va direttamente al minimo e poi ritraccia quindi anche qui io posso andare a disegnare il mio Fibonacci e adesso lo disegno uno sopra l'altro e andiamo a vedere che succede Pam. Pam. eccolo qua e per noi è importante perché guardate un po' è solo che adesso si fa confusione con l'altro quindi devo cancellare l'altro per forza se no mi creo confusione eccolo qua, allora andiamo a vedere a me interessava più che altro l'area di ritracciamento guardate il mercato 0-100 0-100 Prima area di ritracciamento qual è? 38,2 che sarebbe 61,8 scritto qui. Quindi, una volta che lui parte e noi non siamo dentro, se è troppo lontano, ormai ha fatto già svariate candele, noi che cos'è che aspettiamo? Aspettiamo ritracciamento, cioè quando si ferma e inizia a ritracciare, quindi va verso la direzione opposta al mio, alla direzione. Quindi, in questo caso, 0-100, ritracciamento. Tech. eccolo qua, zona di pullback qua l'abbiamo detto, dal 61.8 che sarebbe il 38.2 al 61.8 che in questo caso si è scritto 32, ma non cambia niente chiamiamole come c'è scritto qua così non vi creo confusione dal 61.8 al 38.2 passando per il 50 questa è la zona dove passa il massimo di tracciamento prima vi dicevo anche il 78.6 che sarebbe qua la scritta 21.4 perché eh, alcuni trader eh, Dave Landry in questo caso uno dei traders, insomma io ho studiato, mi piace leggere, poi io faccio un'operatività un po' diversa in realtà, però mi piace. E lui questa zona qui del 78,6 la chiama il gatekeeper, no? il guardiano del cancello, cioè l'ultimo punto di massimo dove in effetti una gamba, in questo caso ribassista, ma forse anche rialzista, può andare ad estendersi. Poi successivamente quello è molto facile che il mercato faccia i massimi, oppure possa anche rompere in quel caso, no? Io solitamente la zona di pullback comunque la utilizzo più eh, su un pullback più normale, più tranquillo, quindi tra il 38,2 e il 61,8, passando appunto, abbiamo detto, per il eh, 50%, quindi vedete bene. Tra l'altro notiamo qui che eh, ancora le zone che poi avevamo segnato possono diventare aree, no? qui abbiamo il 130-90, il 161-8 e poi successivamente a seguire. Però eh, nel momento in cui ho la gamba iniziale, la gamba iniziale di movimento o lo swing, in questo caso poteva anche già essere questo, ma poi abbiamo visto che è meglio questa dinamica qui da minimo, da massimo a minimo che crea la gamba, se io vado a prendere mh, questa qua, 7 marzo 22, 14 marzo 22, se andiamo a vedere sul daily, noteremo, eccola qua, la noteremo più facile ancora da vedere, eccola qui, è questa praticamente, questa è la gamba che io ho disegnato prima sul weekly, è questa qua sul daily, ok? Ecco perché crea proprio il movimento. Poi guardate come sul eh, weekly ci possono essere svariate Pin bar, per esempio, questa è una, questa è un'altra, questa è un'altra, che portano, ci possono portare a prendere delle conferme, se non siamo dentro sul, sul weekly, delle conferme sul daily, oppure se siamo già dentro sul weekly, qui potrebbero essere delle conferme per rimanere dentro o per incrementare un posizionamento hm, che noi abbiamo. Uh, andiamo avanti, quindi il livello, uh, diciamo, i livelli di estensione del uh, primo swing, questo qui, sono sempre tra i più importanti, ok? sono sempre le più importanti andiamo a vedere anche l'altra gamba poi noi adesso abbiamo disegnato questa abbiamo disegnato questa adesso andiamo a disegnare quale? questa quindi prendiamo qui da massimo a minimo e vedremo come anche qui troviamo una bella confluence che è questa 0,100 ritracciamento, guardate dove va? 38,2 50, 61,8, si ferma sul 38,2, per chi conosce questo setup di miei, anche questo in realtà, sono tutte FTV, FTV qui, FTV lì, quindi conferme tra l'altro, no? oltre che fermata, quindi se io sto su un mercato e sto studiando la struttura dell'oro, io so che quando lui parte a fare questa barra, lui sta ritracciando quindi fin tanto che non ci mostra una fermata e soprattutto un trigger sulla zona di pullback, io non posso andare short qui. Al massimo cercherò dei mini long, se proprio proprio, oppure non faccio niente, che è la cosa migliore in quel caso, e andrò a cercare invece la possibilità di vendere, o cercare delle conferme short, per ovviamente fare un buon trade di qualità. Ecco, io all'inizio, vedo che siete anche parecchi questa sera, non mi sono presentato, Magari molti di voi anche mi conoscono, anche se sono attivo da molto tempo, molti anni. Eh, però è anche giusto che mi, presenta, eh, mi presenti a tutti quanti voi che siete qui. Eh, perché magari uno eh, alla prima volta che mi vede dice, ma questo qua lavora sul weekly. Eh, sì, lavoro sul weekly. Eh, sono questo personaggio che c'è qui, sul sito di Airforex, Arduino Schenato sono attivo con il mio trading da circa il 2005, forse qualche mese prima, eh, sono attivo con questo sito dal 2010, collaboro con IG, cliente loro da, da tanti anni, da molto prima, eh, dal 2012 collaboro con IG per quanto riguarda la formazione e sono un trader privato che fa trading con i suoi soldi e con le cose che andiamo a eh, trasmettere su questo sito e sul canale YouTube, cerchiamo insomma di trasmettere un approccio al trading esclusivamente legato alla price action di mercato, quindi solamente ai grafici, tra l'altro ci sono dei bei post sul blog se li volete andare a leggere, eh, non tradiamo notizie, non facciamo trading eh, sui fondamentali eh, o su mh, indicatori mh, che possono... Per carità essere anche efficaci ma noi non lavoriamo su questo lavoriamo esclusivamente sul price sulla price action quindi no volumi no indicatori oscillatori no notizie no eh, nulla di tutto questo ok e facciamo trading esclusivamente su grafici grandi weekly e daily ok ecco perché poi non avevo fatto questa mini presentazione ma è giusto così quindi io quando vedo una cosa del genere io voglio solamente fare dei trade di qualità che possono andare a stop, ragazzi, possono essere delle perdite. Io quest'oggi ho chiuso un'operazione long su sterlina e l'ho chiuso in perdita, ok? Può succedere, ok? L'importante è avere il controllo di quello che si sta facendo, di noi stessi, e fare quello che in quel momento è la cosa più di qualità e che può portarci a generare un piccolo mattoncino che a fine mese diventa poi un mattoncino un po' più grande e a fine anno diventa magari il nostro, realizzato il nostro obiettivo, ok? quindi è questo un po' il nostro trading io non faccio trading intraday, non faccio tutte quelle robe là no, ok, faccio un trading molto più di qualità molto più rilassato dove le operazioni stanno dentro dai qualche giorno a qualche settimana quindi questa è una bellissima uh, altra uh, bella confluenza di pullback tra l'altro guardate cosa succede 130,90 il primo livello di estensione guardate dove arriva, qui che cosa c'era prima qui? C'era quasi il livello del 261,8 di questa leg, se vi ricordate. Okay? Quindi sono livelli che continuano e si muovono. Adesso voglio vedere con voi eh, l'ultima parte qua del grafico e voglio vedere alcune, alcune dinamiche. Guardate un po' cosa è successo qui. No? Qui c'è stato questo movimento, adesso c'è stato questo. Allora io, per esempio, se vedo questa dinamica qui, questo è un trigger, un doppio massimo lower, quindi la prima cosa che posso fare è andare a estendere questo massimo e minimo, quindi adesso io non vado a prendere tutta la gamba, ma prendo solo il massimo e minimo, ok? Perché? Perché se io vado sul daily, andiamo a vedere un attimo, sul daily, eccola qua, è questo, è questo il movimento, poi lui si è fermato, quindi io, sul daily a volte lo trovate meglio, quindi io segno il trigger sul weekly, quando il trigger è eh, disegna un movimento finito, che è questo se non lo riuscite a notare io lo noto già un po' sul daily sul weekly perché lo faccio da tempo se non riuscite a notarlo andiate sul daily e vedete dove finisce quindi guardate qua è qua che finisce perché è qua che lui si ferma quindi è questo no? lo vado a disegnare da qui da, da 1961 a 1862 quindi se io vado a prendere il settimanale troverete che da 19 eccolo qua 1960 1860 eccolo là ok? quindi andiamo a segnarlo Dak. guardate che succede questo, va a prendere, questo era il livello principale se fosse stato rotto al ribasso i 161.8 1800 dollari l'oncia rotto al ribasso è facile che lui cosa fa, poteva fare andava un po' più su e poi magari andava a prendersi questo livello per poi magari anche andare a prendersi questo livello qua addirittura c'è una confluenza incredibile non è mai andato poi giù ma guardate c'era una confluenza incredibile con i miei livelli livelli di prezzo, quelli che sono segnati con la linea tratteggiata e i livelli di Fibonacci. Impressionante, eh? guardate qua, proprio estensione. Però al momento lui è sceso fino a lì, poi ha recuperato, quindi adesso lui è andato a testare, guardate proprio, penso in giornata, il uh, Gatekeeper, no? il 78.6, e, uh, e, e adesso è lì, però aveva già sfondato anche il 61,8, mi sa che questo ormai voglia ripartire. Però non è detto, adesso. qui questo è l'ultimo livello diciamo, di ritracciamento, poi c'è il doppio massimo e quindi poi si vedrà. Però questa è la prima cosa che vedo. Poi cosa, cosa noto? Noto che nell'ultimo periodo cosa ha fatto? Questa è un FTV, e anche un doppio minimo air close, quindi è un mio trigger. Quindi anche qui vado a vedere, questa è la settimana 27 febbraio, andiamo a vedere il daily come è messo. 27 febbraio, è questa, vedete la gamba che è questa? Quindi è direttamente la gamba che io vado a segnare, questa qui. Quindi prendo la gamba sul settimanale, che sarebbe il trigger FTV in questo caso. Eccolo lì. E qua chiama, chiama abbastanza facilmente che cosa? il 261,8, che tra l'altro è sui massimi precedenti. Eh? Molto interessante questa dinamica che si è venuta a creare sul gold. Poi, se andiamo a prendere un po' più l'ampio respiro, noteremo questo come primo livello di target. Poi abbiamo guardate il 342,7, che corrisponde alle chiusure qui al livello, diciamo, dove si è creato un po' un tetto, un tappo no? per, eh, per i compratori, e poi successivamente addirittura l'ultima estensione 423.20 di quella FTV che è quella gamba che abbiamo visto sul daily no? ci porta fino, a, eh, fino in alto fino lassù questi sono i livelli long che io trovo sul, sull'oro quindi se io adesso sto sull'oro questa parte qua, queste zone io, per me sono importantissime io le terrò come, dire, come zone importanti nel caso in cui mi vada a impostare dei trade long sul, eh, sul mercato dell'oro beh, sicuramente queste saranno delle, delle zone che io manterrò come importanti nelle prossime settimane ok? ci siamo bene, bene, bene ditemi un mercato dai, fatemi, fatemi così andiamo a vedere un po' come si può analizzare un mercato io oggi vedete non ho slide non ne ho quasi mai mi piace andare direttamente sui grafici datemi un mercato e proviamo ad andare a vedere no? analizzare questo mercato che cosa può fare? Ovviamente è no vincenzo il gold, l'abbiamo appena visto. <ride> l'abbiamo appena visto in questo modo, quindi il gold è questo, ok? Nasdaq Simone, oh, prendiamo il Nasdaq. Ok, e vediamo come analizzarlo da un punto di vista eh, del mm, come si chiama? Del Fibonacci, diciamo, no? Quindi prendiamo il Nasdaq. Eccolo qua. Qua, vabbè, si può partire da dove si vuole, ovviamente. Noi adesso magari prendiamo l'ultima parte e cerchiamo un po' di capire come si può analizzare nell'ottica un po' più futura, no? Un po' più... Poi si può andare a riprendere tutte queste gambe, andare a fare no, tutte le analisi che si vuole, ma come andrei a analizzare adesso io il Nasdaq, no? Nasdaq, Indice Tecnologico Americano, Settore Tecnologico Azionario, ok? Va bene, intanto vediamo questo. Che cosa vado a vedere? La prima cosa che noto qual è? la gamba 0,100 ok? questa qui è una gamba assolutamente chiara quindi io la vado a segnare non complichiamoci la vita ok? robe semplici che le cose semplici sono sempre le più buone eh? anche in cucina si dice ecco qua, guardate un po' allora intanto la prima cosa che io noto è questa noto che il Nasdaq ha fatto un movimento 0 a 100 e da 0 a 100 ha iniziato un pullback. Questo pullback al momento ha toccato da prima il 38,2 e adesso questa settimana è andato a prendersi, guardate, il 50% di ritracciamento di questa leg. Hmm. Tra l'altro sappiamo come, vedete c'è la mia linea. Questo è anche un livello chiave, 12.000 più o meno, 11.9-12.000 livello, 11.960-12.000, quindi confluenza tra zona di pullback 50%, 38.2%, confluenza di prezzo con i livelli di ritracciamento della gamba long e quindi in questo caso specifico che cosa faccio io da buon price action trader stile IR forex perché purtroppo oggi c'è un po' di inflazione con questa price action tanti parlano di price action ma insomma, dovrebbero prima lavarsi bene la bocca prima di parlare di price action lasciamo stare questa cosa che sennò poi mi, mi viene male a, al fegato ehm, prendiamo qua no? questo, questa cosa qui questo, questa situazione che sta, si sta creando adesso, questa settimana, va conclusa prima di capire se in effetti il mercato può tenere. Quindi io opero sempre su che cosa? End of week, end of day, fine di giornata, fine di settimana. Da lì capisco se il mercato che ho di fronte, in questo caso il Nasdaq, mi sta in effetti confermando una dinamica piuttosto che no. Quindi, nel caso di specie, se io mi trovo con una dinamica long molto chiara, un ritracciamento, il ritracciamento è ancora nella zona di pullback, che nella zona di pullback mi disegna, tra l'altro c'è anche la media mobile 21, che è l'unico indicatore che utilizzo, nella zona di pullback mi disegna, come in questo caso, sta disegnando una pin bar, che è anche un FTV con falsa rottura dei minimi, in questa zona di pullback, che cosa succede? Che io, da buon Arduino schienato, Price Action Trader, la settimana prossima che cosa farò? Andrò alla ricerca, o comunque alla, a focalizzare la mia attenzione esclusivamente su conferme long sul daily, quindi chiude così, bene, io settimana prossima, questa è la chiusura daily, vado a cercare solamente conferme long durante i giorni successivi, su grafico daily, non su grafico a un'ora, 15 minuti, tutti questi grafici qui che sono solo grafici poi, molto molto erratici, su grafici daily, quindi di giorno in giorno vado ad attendere che lui magari rompa su, poi magari mi confermi con un nuovo pullback, mi dia un nostro un mio segnale e poi allora compro con tranquillità, perché so che la struttura weekly è confermata da una struttura daily, da una dinamica daily, a quel punto io posso andare a comprare, investire dei soldi, metterci dei soldi per fare che cosa? Per ottenerne degli altri, non per perdere. Poi... Succede che ogni tanto le posizioni non vanno come, se no, eh, il, il mercato non esistirebbe. E la grande mh, come dire, il grande passo che vi permetterà di essere costanti e profittevoli è tutta una questione di approccio mentale al trading, tant'è che noi di Airforex facciamo tantissimi, eh, facciamo tantissimi corsi e approfondimenti legati proprio al la parte mindset, tra l'altro l'ultimo articolo sul blog che vi ho detto che vi ho consigliato di leggere, eccolo qua che ha scritto Antonio, riporta anche il video che c'è sul canale YouTube dell'ultimo eh, weekend Traders Mindset dove abbiamo fatto un weekend dal vivo parlando esclusivamente di gestione emotiva, ragazzi, perché per noi l'aspetto mentale nel trading è fondamentale. Quindi oggi noi abbiamo parlato di Fibonacci, abbiamo visto quanto questo Fibonacci è interessante e di supporto al trading ma ricordatevi sempre che un ottimo tecnico non è per forza un buon trader dobbiamo anche saper gestire la nostra parte emotiva altrimenti non faremo mai niente io ho conosciuto trader che hanno fatto corsi di tutti mille webinar, mille seminari li ho visti ovunque in 10 anni, 12 anni, questi 10-12 anni, questa decada ormai passata e continuano a switchare metodo, eh, ma non vanno mai ad approfondire gli aspetti invece di mindset di set mentale approccio comportamentale al trading. Ecco, ricordatevi sempre che un approccio semplice: less is more, meno è più, come dico sempre, di qualità e non di quantità, quindi pochi trade, ma buoni, unito a una gestione razionale, rilassata, sicura, eh, tranquilla del trading è lì dove c'è il vero step up, okay? quindi ricordatevi sempre che non è solo una questione tecnica al trading. Bene, um, un altro mercato che vogliamo vedere, mh, sempre in ottica Fibonacci, poi ci salutiamo volentieri per farvi capire come vado a osservare questi tipi di uh, mercati datemene un altro così lo vediamo insieme come potremmo andarlo a sviluppare come analisi sempre attraverso Fibonacci ovviamente quindi un'analisi più specifica riguardo a quello che abbiamo detto fino ad oggi fino a questa sera fino ad ora che mercato prendiamo dai ragazzi tirate fuori un mercato che vogliamo vedere con l'analisi con i livelli di Fibonacci Allora, qua vedo Lorenzo che dice euro-dollaro e Simone che dice Australia-dollaro. Allora, ne prendo uno, prenderei a questo punto eh, euro-dollaro, Australia-dollaro. Boh, vediamo un po', vediamo un po', andiamo sul weekly, vediamo quello che può essere più interessante come lì. Secondo me forse l'euro-dollaro a questo punto. Mm? Cosa dite? a parte di questo è bello perché ha disegnato già delle cose interessanti no? vedete qua ha fatto il doppio massimo lower eh, la settimana del 30 gennaio eccolo qua vedete questo è il movimento fino a lunedì si prende qua quindi vado a prenderlo dai prendiamo l'Australia andiamo a vedere questo questo è il movimento da prendere che su weekly appunto è vi faccio vedere un tempo superiore ok sul weekly sarebbe questo in questo caso. 100. Vedete, non ho preso solo qui il, come si chiama, il, il trigger, ma ho preso zero, perché 100 fino a qua? Perché il daily mi confermava una lag che è arrivata da qui fino a qui. Non si è fermata qui. Questo era venerdì e questo era il doppio massimo lower. Lunedì c'è un po' in più e poi si ferma preferisco disegnare la leg, ok? qui andiamo a vedere il weekly, eccolo qui, guardate che bello, guardate che bello, come arriviamo sul, eh, eh, sul 161.8, che era anche il livello precedente di pavimento, eh? va qui, ritraccia sul 130.90, e adesso che chiude settimana scorsa, vedete, al di sotto del 161,8, qual è il prossimo livello di target? Questo che tra l'altro confluisce anche con il mio livello e ancora, guardate qua, confluisce con l'altro livello. Quindi diciamo che Australia dollaro no? ha questa dinamica short. Andiamo a vedere anche l'euro dollaro, visto che c'è tempo, ci chiedeva Lorenzo. Qua. guardate anche qui andiamo a vedere questo è il, questo è il nostro trigger quindi il, uh, la pin bar che è stata fatta esattamente il uh, 30 gennaio andiamo a vedere anche qui se è quello da segnare, no io preferisco segnare fino al martedì vedete che poi qua si ferma e poi ritraccia quindi preferisco segnare tutta la leg che parte da qui e va fino a qui vado a fare così gli dico di segnarvela anche sui time frame superiori, così la vedo sul weekly che mi è più chiaro tutto. Andiamo a vedere qua: una settimana. Oh, guardate un po', guardate un po' che confluence. Eh? Allora, andiamo a vedere: questa è la lag. Qui c'era l'area di ritracciamento, lui ha fatto un ritracciamento lieve fino a qui, ma proprio lieve, lieve. Quindi il 38,2 sarebbe si è fermato sul livello di prezzo che confluiva col 130,90 se questa settimana mi chiude così cosa fa? annulla la dinamica precedente fa falsa rottura dei massimi questo è un segnale short però oggi è mercoledì sera aspettiamo giovedì e venerdì vediamo come chiude guardate se chiude al di sotto che cosa succede? prossimo livello 161,8 Successivo livello 218, che è ancora, ritengo ancora più importante in questo caso, è il 161.8 perché? perché è un livello che confluisce con queste chiusure e anche con questi minimi e massimi. Eh? Quindi dovrei segnarlo come area tratteggiata, lo segnerò. Guardate com'è perfetto, arriva proprio su quest'area, importantissimo. Quindi livello successivo per l'euro-dollaro, lo andiamo a segnare qui, anzi porto giù questa, che è molto più importante quest'area qui, perché è un'area di chiusura, vedete close pump e confluence quindi la zona poco sotto 1.03 se chiude qua sotto se chiude sotto qui sarà la, la prossima zona di target per l'euro dollaro e poi guardate guardate ancora qua c'è una estensione che è completamente confluente eccola qua 261.8 in area 1.01 confluente con questo livello ok dobbiamo anche qui aspettare la close di settimana, perché questa settimana mi aspettavo una continuazione long dopo questo pullback, non c'è stata al momento, anzi c'è stato un falso massimo, quindi qua dobbiamo togliere queste freccine, aspettiamo che lui concluda la settimana, dopodiché potremo pensare di essere più favorevoli a uno short rispetto ad un long. Va bene? Avete capito quindi come guardo un po' questi grafici, e attraverso l'uso di Fibonacci, come segno le gambe, come segno i trigger, a volte sono direttamente il trigger, lo swing, a volte segno la gamba più lunga, perché è un mix, è un connubio tra weekly e daily che mi forma diciamo, il punto massimo e minimo importante. Io li disegno così, poi dopo ognuno ha un po' la sua la sua modalità. Altre domande, prima di salutarci, sono le 18.56, quindi più o meno stiamo quasi un'oretta insieme. Qualche, qualche cosa che volete chiedere volentieri siamo qui bellissimo webinar bene Simone mi fa molto piacere spero di aver chiarito soprattutto a persone come te che fanno parte del platino da un po' meglio come vado a disegnare le Zone di pullback e di estensione attraverso l'uso delle gambe e dei trigger. Chiaro come sempre dice Simone: Benissimo. Ivan è stato molto istruttivo. Vincenzo, complimenti spiegato, bella spiegazione. Grazie Ivan e Vincenzo, che eh, mi fa molto piacere. Giovanni, grazie mille. Perfetto, grazie ragazzi. Quindi a me fa piacere più che altro, non tanto che i complimenti per me ma soprattutto, grazie Lorenzo, grazie Ivan soprattutto che vi sia arrivato e che vi, potre, che vi possa essere utile poi nel trading ok? magari inizialmente non utilizzatelo subito in reale non andate subito, tanto il mercato c'è anche domani anche l'anno prossimo, anche tra un mese provatelo prima, cercate di capirlo e cercate di studiarlo, approfondirlo magari andatevi a segnare tutte queste cose andate a capire come si muove il mercato attraverso queste cose sicuramente ci saranno altre possibilità di riparlare di fibonacci eh, quindi non preoccupatevi eh, grazie e si usa anche nel mensile io preferisco però fare come vi ho fatto vedere ok allora la registrazione probabilmente la inserirò sul mio canale youtube quindi per qualcuno che se la vuole rivedere volentieri tra l'altro iscrivetevi se non siete iscritti al mio canale anche quello di G che tanto insomma è una cosa gratuita non, non vi costa nulla e c'è un sacco di materiale formativo va bene? allora io vi ringrazio vi, eh, vi ricordo appunto che se volete potete tranquillamente andare a passare eh, sul, sul sito Yarforex dove ci sono svariati post del blog c'è la possibilità di iscriversi al Price Action Trading Day eh, c'è la possibilità di scaricare le guide insomma c'è un sacco di roba e al canale YouTube principalmente, sono le due cose su cui noi ovviamente eh, facciamo di più. Quindi grazie, vi auguro una buona serata, una, un buon trading simple, per qualsiasi cosa potete scrivere a info.chiorforex.com o comunque sul sito trovate addirittura il WhatsApp, quindi vi, vi rispondiamo. Ok, un WhatsApp solo di messaggi, non di chiamate. Potete scrivere. Grazie a tutti, io vi saluto, vi auguro una buona serata. A prestissimo, ciao, a presto.